Ciao, in questo video ti parlo dell'effetto attrattivo della nostalgia, che è una influenza che abbiamo uh, sulla nostra percezione e, e come a livello di influenza culturale questo, questo aspetto vada a incidere fortemente. <ride> Quando parliamo di nostalgia parliamo di uno degli, degli elementi più utilizzati nel marketing moderno, specialmente da, anche a livello cinematografico negli ultimi anni ti verrà in mente per esempio uh, il uh, film uh, tipo i transformer uh, e tipo film uh, e telefilm tipo stranger things che lavorano anche mostrandoci gli anni 80 e così via che sono tarati esattamente su un uh, tipo di pubblico ben specifico ben misurato no? che ha vissuto quegli anni e che magari ne sente la nostalgia e che richiamandoli ha questo effetto interessante lo stesso riproporre star wars dopo tanti anni dall'ultima dalla trilogia, dall trilogia fatta da George Lucas, è un altro effetto nostalgia, specialmente se all'interno uh, del, del prodotto vengono richiamati elementi che ci fanno ricordare eh, le esperienze che abbiamo avuto da bambini quando abbiamo visto il film. Ecco, questo è interessante, la nostalgia è molto potente come mezzo di creazione di attrazione, perché un, qua, la nostalgia è un, il nostro mezzo per ritornare a una situazione di assoluta tranquillità, assoluto luogo di, di pace, di serenità. Eh, assoluto luogo eh, di eh, minima paura che, che ci sia ci siano un problemi, una super comfort zone di quando eravamo bambini. E questo è determinante nel riportarci in quel momento e quindi ricreare mentalmente lo stesso tipo di emozione provata. Ma come si gestisce la nostalgia? Beh, eh, Avrei sentito dire tante volte da chi è... Eh, più vecchio di te, si stava meglio quando si stava peggio, una delle frasi più famose in assoluto. In realtà non è proprio così, in realtà noi associamo dei ricordi molto belli a cose che magari non lo erano veramente, semplicemente era il periodo in cui le abbiamo vissute che ci faceva vedere le cose sicuramente sotto un lato migliore rispetto ad, ad adesso che l'esperienza ci ha un po' forgiato dal punto di vista proprio dell'innocenza eh, e dall'aspettativa nei confronti del, dell'esperienza di vita. Quello che è importante che tu ti ricordi è che ricordiamo le esperienze passate come più piacevoli di quanto le avessimo ritenute nel momento in cui sono accadute. Questo è importantissimo, è determinante. E eh, quel consiglio che ti do è di inserire un contenuto visuale che abbia degli elementi che in grado di evocare delle associazioni a quei momenti, eh, in modo eh, che non sia proprio diretto il meccanismo di nostalgia che tu vai a creare, ma che sia un richiamo ben specifico per poter accettare una novità, un prodotto che magari è nuovo, ma che si aggancia proprio a quelle sensazioni nostalgiche che tu provavi quando eh, c'era quell'elemento che, che, che, che la pubblicità oppure quella pagina web sta mostrando. Interessante eh, è mostrarti alcuni esempi. La cosa interessante è vedere, per esempio, la pubblicità del 2011 della Volkswagen chiamata The Force, dove c'è questo bambino che è in grado di fermare la macchina con la forza, eh, tipica di Dart Vader, e in realtà è la macchina che, ha, che si ferma in automatico perché vede l'ostacolo. Questa è una cosa bellissima dal punto di vista concettuale, perché poi il bambino si sente eh, importante di avere dei superpoteri, e, e in realtà viene passato quello che è l'elemento differenziante tecnologico dell'auto rispetto alla concorrenza. Però che cosa c'è qui? Noti qualcosa di particolare? Sì, che viene utilizzato un personaggio non nuovo, avrebbero potuto inventarsi che il bambino era un mago, in realtà viene richiamato un personaggio nostalgico, un personaggio che si riferisce probabilmente a, eh, le, a quando l'ipotetico acquirente di questo tipo di auto era bambino, okay? quello, il suo mito eh, o quello che si ricorda a livello cinematografico. Molto molto efficace, ha vinto anche diversi premi e sicuramente dal punto di vista dell'attivazione della nostalgia determinante da tutti i punti di vista. Guarda, anche questa è molto bella, nello specifico Disney giochi in casa, e queste sono le crociere della Disney, e quello che fa è mostrarti un esempio, una proiezione emozionale, ora che lo sai, con anche un, uh, un indicatore eh, eh, di, che ti dice dove devi guardare a livello di chiamata all'azione e, e in mezzo a tutto questo ti mostra anche i personaggi dell'infanzia. Questo tipo di pubblicità è... Non è per i bambini, per quanto ti possa sembrare così, ma è per gli adulti che devono decidere di andare incrociare crociera con i bambini. Mostrare un personaggio che ha un collegamento fortissimo con l'infanzia del genitore può attivare il desiderio di tornare bambino, quindi di tornare a quel tipo di emozioni che può far acquistare questo tipo di esperienza. Questa è una bellissima pubblicità di Spotify, neverending80s.com, che mostra appunto, uh, la, il, fa pubblicità naturalmente alla, alla musica degli anni Ottanta, da ascoltare, eh, molto in auge in questo esatto periodo. E la cosa interessante è il richiamare, eh, senza dirlo esplicitamente, un film famosissimo che è La Storia Infinita, Neverending Story. Eh, con personaggi che in realtà non sono proprio gli stessi però eh, che, che ti fanno esattamente pensare a quel film e quindi riallacciarti a un simbolo fortissimo degli anni Ottanta per chi li ha vissuti è eh, emotiv emotivamente molto, molto coinvolgente ecco, diciamo così un altro esempio che posso farti ecco guarda qui in questo caso viene eh, mostrato un, una vespa in maniera molto stilizzata che eh, non ha poi tantissimo a che fare con il sito web di per sé la cosa interessante è proprio il fatto di richiamare l'esperienza questo tipo di prodotto prodotto pluripremiato anche per il design negli anni nella storia e sicuramente che ti riporta a un certo momento storico e a un certo concetto anche di design e questa è una cosa interessante perché eh, qui l'effetto nostalgia è molto più indiretto rispetto agli esempi che ti ho mostrato prima, ma comunque efficace. Poi c'è anche l'effetto nostalgia che tu puoi utilizzare quando eh, puoi se vuoi mostrare per esempio dei, dei, dei prodotti, delle magliette, guarda queste magliette nello specifico che fanno vedere... Eh, prodotti, eh, immagini di prodotti molto antichi a livello di videogame e ti fanno anche vedere chi può utilizzarle, in specifico nell'immagine di sinistra c'è anche proprio una proiezione no? di, di una persona che ha comprato quel prodotto e che lo sta utilizzando mentre il video gioca, in una situazione in particolare con la pizza e la bibita quindi cioè, qui c'è proprio un'identificazione, la famosa appartenenza al gruppo di cui parlavamo in una lezione precedente e contemporaneamente viene sfruttato l'effetto nostalgia mostrando anche addirittura questa maglietta che ha all'interno dei disegni di console e eh, strumenti che magari non sono neanche più in vendita in questo momento. bellissima questa pubblicità di Louis Vuitton che mette insieme i tre dei più grandi campioni mai esistiti di calcio che stanno giocando in questo momento nella foto a calcio balilla senza dire niente che questo è un effetto potente di nostalgia e come vedi anche il bar di per sé e l'ambientazione molto vintage collegata a un brand storico come eh, Louis Vuitton quindi questi testimoni non fanno altro che dimostrare quanto Pur invecchiando si portano dietro questa aurea di persone indimenticabili dal punto di vista proprio professionale, come calciatori, e quindi che rimangono nella storia, un po' come fa Louis Vuitton. Però vorrei che tutti concentrassi appunto su questo concetto nostalgico, cioè le persone che riconoscono in questi giocatori degli idoli dei tempi in cui erano giovani, e contemporaneamente che guardi anche il contesto in cui sono inseriti, cioè, quindi un contesto uh, vintage uh, datato, non moderno, proprio per far capire questo effetto di autorevolezza, esperienza nel tempo, storicità uh, che Louis Vuitton uh, porta da sempre. Bellissima anche questa pubblicità invece di visto eh, che eh, fa vedere per esempio com'era tanti anni fa lo stesso prodotto e com'è adesso e non è cambiato più di tanto. La cosa interessante è proprio mostrarti come c'è stato un percorso ma il ricordo del prodotto che tu utilizzavi da bambino rimane indelebile e quindi va a richiamare questo stretto eh, senso di appartenenza attrattivo che aveva il prodotto di un tempo nei tuoi confronti. E infine c'è questo esempio che è un classico, il fatto di poter vendere alcuni prodotti all'interno di un e-commerce che vanno a richiamare determinati agganci emotivi eh, storici. Non, non entro tanto nel merito, però chiaramente soprattutto personaggi e band musicali di un certo periodo che hanno segnato un'epoca vanno a lavorare principalmente su un target ben preciso di persone che riconosce in quel brand un valore fortissimo e che quindi potrebbe decidere di acquistare quella maglietta solo perché esiste quella scritta sopra ma eh, adesso entriamo nello specifico tu ti chiederai ma come faccio ad applicare questo metodo al mio sito? beh te lo dico subito e te lo rendo abbastanza semplice una cosa che puoi fare è andare a vedere su Analytics se l'hai settato correttamente il, la voce pubblico dati demografici età e scoprirai qual è più o meno l'età media delle persone che navigano il tuo sito una volta che hai questa informazione fai questa cosa che ti dico, vai, eh, eh, vai a vedere su Google clic, eh, digitando l'anno in cui queste persone più o meno avevano 10 anni, dai, fai conto dai, dagli 8 ai 12 anni, okay? ti prendi quel, questo, questo periodo storico, e, ehm, anzi facciamo un esempio pratico, ipotizziamo che prendiamo questi che hanno 25-34 anni, ipotizziamo di andare dietro nel tempo fino a quando queste persone più o meno avevano dagli 8 ai 13 anni, dai 7 ai 13 anni, ampliamo, ampliamo, ampliamo un attimo la, il, il periodo in modo che eh, si abbia un'uniformità un, un po' su tutta questa fascia, e poi l'altra cosa interessante, cerchi qual è la media dell'anno e lo digiti su Google, Digitando su Google e facendo la ricerca per immagini scoprirai tutte le immagini di quello che riguarda quell'anno, quell tutti i personaggi che eh, c'erano in quel periodo, i giochi, eh, i film e così via, un po' di tutto di queste cose. La cosa interessante è che tu puoi utilizzare uno di questi elementi all'interno del, del tuo sito per amplificare l'appartenenza al gruppo e l'attrazione di queste persone nei confronti di quello che tu stai mostrando. È una cosa molto semplice che puoi mettere in pratica in pochissimo tempo semplicemente andando a vedere questa informazione. E cercando di capire come integrarla all'interno del tuo design ok e anche questa lezione è finita ci vediamo al prossimo video ciao